Aspetta, eh, allontaniamoci, allontaniamoci un attimo. Sì, continuiamo Siamo voluti, intanto non credo che sia passaggio. Intesa casa non è stata ragione, stamattina si consiglio un testo sostanzialmente aperto. La sensazione è che in qualche modo si voglia annacquare questo testo. Qui lei voleva dare un preciso segno, di forza. Lei è disposto... Ma modo a fare un passo indietro e a non mandare in se non dovesse convincere. Qui non è questione di passi indietro, l'Italia non è disposta a fare passi indietro, l'Italia ha sofferto così tanto in questi mesi che vuole una ripresa <ride> veloce, pronta, certa. E questo è il momento del coraggio, quindi non ho assolutamente motivo di dubitare che pur nella varietà di posizioni che ci possono essere dalle forze politiche di maggioranza si trovi la convergenza per una semplificazione vera, robusta. Abbiamo già fatto interventi di semplificazione. Sono rivelati dei passi avanti, ma adesso occorre veramente un passo risolutivo. E se non ci no. deve essere ma è un'eventualità che non voglio considerare, sicuramente eh, non possiamo concederci di mancare questo appuntamento, è un appuntamento storico per l'Italia, ci sono tutte le condizioni, ripeto, usciamo da un periodo di grande sofferenza, adesso è necessario, non c'è altra possibilità, quindi tutti dobbiamo osare. Ovviamente avendo cura che ci siano, l'ho già detto, e stiamo lavorando anche a dei presidi di legalità rafforzati, protocolli antimafia, ancora maggiore trasparenza, ma non possiamo accettare il principio per cui in Italia non facciamo, o facciamo lentamente per paura di infiltrazioni mafiose, criminali, per paura che ci siano episodi di illegalità. Questo è una, diciamo un atteggiamento che non è accettabile noi dobbiamo rafforzare i presidi e dobbiamo correre Presidente, Presidente, però, Presidente, Presidente, Presidente stamattina ha qualche sul su modello Genova diciamo. Ma io la relazione non l'ho seguita, dico soltanto che il modello Genova ha funzionato tant'è vero che credo lo sappiate anche voi in notizia pubblica che ci sono state un paio di situazioni che sono subite e subito intervenuti con i controlli che sono stati fatti adesso noi addirittura stiamo rafforzando quei controlli preventivi e repressivi e poi lo stesso nella stessa relazione no, ho scherini, letto uno straccio no, dall'agenzia, e no, è venuto fuori che abbiamo 18-19 miliardi di lavori che sono rimasti bloccati questo è tutto dire, le cifre parlano da sole. <ride> sono maggioranza. sicuramente in un decreto semplificativo degli aspetti tecnici su cui dobbiamo confrontarci eh, qualche nodo politico c'è anche ovviamente sono diverse sensibilità, ma ne verremo a capo ne dobbiamo venire a capo la maggioranza, più uh, la maggioranza è compatta, certo che è compatta, lavoriamo tutti i giorni su vari fronti e, e lo vedete anche col decreto rilancio, è stato fatto un grandissimo lavoro, abbiamo portato in Parlamento, abbiamo offerto in conversione due, forse anche tre manovre di bilancio, io ringrazio ancora una volta tutti i parlamentari che hanno lavorato con grandissimo impegno. Guardate che 270 articoli più tutti gli emendamenti è stato un lavoraccio. Quindi se volete misurare la maggioranza, misuratela sul lavoro concreto che ha fatto, non in termini astratti e sui titoli dei giornali. Però sul MES in effetti, Presidente, diciamo, la preoccupazione immagino sia eh, generale. Perché... Anche sul MES è legittimo in questo momento. In questo momento Aprire è già aperto un dibattito pubblico, partecipare a questo dibattito pubblico, esprimere varie sensibilità, varie posizioni. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo, non l'abbiamo ancora completato, quindi adesso stiamo parlando assolutamente di tutto. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo, avremo anche con chiarezza davanti agli occhi i conti delle casse dello Stato, e formuleremo tutte le valutazioni, lo faremo in trasparenza, a quel punto lì dovremo valutare le posizioni di tutti, non adesso in un dibattito che è ancora un po' sdistante al momento in cui dovremo prendere poi decisioni. Presidente, ora dovrebbe incontrare le opposizioni. Io non voglio forzare le valutazioni delle singole forze politiche. Quindi è giusto che ciascuna forza politica faccia le proprie valutazioni maturi, un percorso politico nella piena, ovviamente, autonomia. Però faccio solo un'osservazione e incito quindi tutti a fare una considerazione, tutti gli esponenti, tutti gli attivisti di tutte le forze politiche. Noi stiamo perseguendo un progetto di rilancio del Paese, l'abbiamo presentato all'intero Paese l'abbiamo condiviso con tutte le forze produttive, e sociali del paese ho incontrato 122 sigle associative e più tantissime personalità, tanti singoli cittadini secondo voi è giusto poi in sede territoriale non tener conto che questo governo, questa azione di governo si lascia ispirare da questo progetto forte. Quindi invito tutti, modernizzazione, digitalizzazione, transizione energetica, un'Italia più inclusiva. È possibile che non riusciamo a trovare a livello territoriale, agli appuntamenti poi territoriali e regionali, un momento di sintesi? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me anche per me se non si trova il modo per rispettando le varie sensibilità le varie autonomie e eh, autonome valutazioni per non fare un passo avanti ci vuole coraggio anche in questa direzione Presidente, ora basta dovrebbe... mettere da parte un po' delle singole premure e cercare di cogliere un obiettivo comune ha letto l'intervista di Berlusconi? L'ho letta un po' frettolosamente perché eh, me l'hanno fatta leggere nel corso del giornata che cosa ne pensa? Lui si dichiara disponibile a sostenere un governo se ce ne fossero le condizioni? Ma io l'ho inteso non nel senso ovviamente che vuole come dire, offrire una indistinzione di ruoli e un mescolamento, l'ho intesa nel senso che Forza Italia, senza nulla togliere agli altri forze di opposizione, si sta distinguendo ultimamente, ma ripeto non voglio offendere le altre forze di opposizione per un atteggiamento più costruttivo. Rimane un'opposizione. Ma un'opposizione che vuole dialogare veramente ed effettivamente col governo e l'abbiamo visto in alcuni passaggi antiparlamentari. Presidente, stamattina il Premier Zingarelli... Come? Zingare C'era zingare. oh, eh. Roggelo che era con lei, che sceglieva fisicamente il presidente. Ma Presidente, vuole sentire eh, cazzo, andiamo... io ce la sto mettendo tutta lo sai, so, eh, so, è sincero eh. eh. io ce ho sto no, no, no, anche no, perché quando no, no, no, non no, cadono non migliore. adesso lo stavo dicendo, questo è un momento importante se riusciamo a sbloccare alcune cose chissà che l'Italia veramente inizia a correre però ce la dobbiamo fare tu sicuramente sarai più bravo di me e di tutti noi ciao, ciao. Dicevo uh, scusi rispondo alla la domanda era... Un oggi ho letto i giornali, uh, i titoli, Gelo, Zingaretti e Conte. Ho detto, ieri avevamo uh, un appuntamento, dovevamo vederci, non siamo riusciti a vederci perché per... abbiamo lavorato fino a tardi. tant'è che abbiamo rinviato oggi, vi do quest'anteprima come è possibile questo gelo che quando abbiamo preso l'appuntamento non ne ho saputo nulla però mi sono molto sorpreso, francamente, sono molto sorpreso di questo tipo faccia il tanto di tanto più di tanto più di tanto più di tanto più di tanto più di concreti, più di tanto più di tanto allora io non sono aggiornato sull'incontro delle due procure, ho letto qualcosa, qualche lancio di agenzie, eh, ovviamente eh, da un incontro non è che ne deriva automaticamente un riposizionamento dell'Italia, è una questione che seguiamo con la massima attenzione, non rimaniamo affatto indifferenti e adesso poi acquisirò anche maggiori informazioni. Non è che c'è un'automatica e cor univoca corrispondenza tra Procura Procura della Repubblica e Palazzo Chigi, non sono neppure informato su cosa è successo esattamente io. Presidente, il Premier olandese Rutte stamattina ha dichiarato che l'Italia, per poveri fondi, dovrebbe imparare a farcela da solo. Lei come ha detto? Ma l'Italia ce la farà da sola, l'Italia ce la farà da sola e per questo noi dobbiamo dimostrare tutto il coraggio, tutta la nostra forza. Abbiamo grandissime potenzialità, soltanto che dobbiamo mettere del Paese in condizione di recuperare un deficit strutturale che negli ultimi anni ci ha fatto sempre muovere al di sotto della media europea per quanto riguarda prodotto interno-ordo, produttività. Ecco perché la semplificazione è veramente definita già la madre di tutte le riforme. Io mi aspetto di poter condividere il piano di rilancio e di avere dei suggerimenti anche da loro e che anche loro partecipino, pur nell'ambito delle posizioni di opposizione, partecipino a questo grande progetto di rilancio. Questo rilancio noi lo stiamo facendo non per il governo Conte, non per i ministri di adesso, lo stiamo facendo per i nostri figli, per l'Italia, anche per il governo che verrà dopo. Grazie.